Migliorare i servizi web significa anche poterli valutare attraverso il coinvolgimento degli utenti. Attraverso l'utilizzo del protocollo EGLU le PIA hanno la possibilità di testare i propri siti e servizi online utilizzando uno strumento a basso costo che consente di poter effettuare dei test amplificati di usabilità per individuare insieme ai destinatari le criticità e quindi procedere a eventuali azioni correttive. Molte sono le amministrazioni che lo hanno già utilizzato traendone vantaggio, ma quali sono questi vantaggi e perché un'amministrazione decide di fare una valutazione del suo sito e dei suoi servizi online proprio attraverso l'utilizzo del protocollo EGLU? Domande queste a cui riteniamo possa ben rispondere il dottor Adolfo Tasinato dell'Agenzia delle Entrate, un'amministrazione che ha utilizzato più volte il protocollo EGLU. Ad Adolfo Tasinato chiediamo anche di darci alcuni esempi di servizi testati e fornire dei consigli a chi si appresta a utilizzare Glu per la prima volta. Perché l'Agenzia delle Entrate ha deciso di fare una valutazione del sito web con il protocollo GLU? Intanto vorrei definire brevemente il contesto. Il sito dell'Agenzia delle Entrate è la risultante dell'unione di due siti, quello dell'Agenzia del Territorio e quello dell'Agenzia delle Entrate. Come è noto, Dell agenzia delle entrate. Quindi abbiamo un sito e un sistema molto complesso che comprende migliaia di pagine informative e numerosi servizi online, servizi di tipo fiscale come quelli relativi ad esempio al modello F24, abbiamo servizi con registrazione e servizi senza registrazione come ad esempio il calcolo del bollo auto e la richiesta duplicato della tessera sanitaria. Abbiamo quindi avuto la necessità di procedere a verifiche relative all'usabilità di questo sistema complesso per eh, verificare eventuali problemi di navigazione, di comprensione di contenuti, di etichettatura di, eh, di testi e, e, e voci di menu. Abbiamo scelto di farlo utilizzando il protocollo EGLU che è uno strumento eh, che consente di svolgere queste operazioni a basso costo praticamente costo zero se si accetta il normale costo orario dei funzionari incaricati di utilizzarlo e con la normale attrezzatura tecnologica eh, di cui eh, disponevamo in casa. Quindi tutta l'operazione è stata svolta in casa, ci ha consentito di rilevare criticità come anche di proporre eh, modifiche e miglioramenti sia sul, eh, sui siti, sul sito che sui servizi online disponibili al cittadino. Quali difficoltà avete incontrato e quali vantaggi avete ottenuto utilizzando il protocollo? Abbiamo ottenuto informazioni senza costi aggiuntivi relativamente a eh, problemi di navigazione, di comprensione, di interazione con l'interfaccia e di funzionalità dei servizi online. Un altro grande vantaggio è stato quello di introdurre all'interno eh, della redazione eh, che gestisce eh, il sito web del tema dell'usabilità e il tema della qualità del, del sito e dei servizi al cittadino quindi c'è stata un'attività diciamo, di eh, presa di consapevolezza molto importante quindi questo diciamo, è un vantaggio di tipo generale ma molto importante altri eh, vantaggi sono stati appunto quello di aver rilevato criticità e poter elaborare proposte di modifica, che sono state proposte di modifica a livello di voci di menu, di, di titolazioni, ma anche di funzionalità dei servizi online. Ci può fare alcuni esempi di servizi testati? In particolare abbiamo testato due servizi, il calcolo del bollo auto, che è uno dei servizi più utilizzati dai cittadini mediante il sito web, e la richiesta duplicato della tessera sanitaria barra codice fiscale. Per quanto riguarda il eh, calcolo del bollo auto che può essere effettuato eh, sia eh, utilizzando il, la targa del veicolo che eh, il, la potenza del veicolo, non abbiamo eh, riscontrato eh, grossi problemi di usabilità, gli utenti che hanno partecipato al test hanno agev abbastanza agevolmente raggiunto l'obiettivo che gli avevamo eh, prefissato. Mentre, problemi di usabilità abbiamo invece riscontrato per quanto riguarda la richiesta del duplicato della tessera sanitaria. Eh, innanzitutto eh, mancava una chiara eh, definizione del target di riferimento cioè chi potesse utilizzare questo servizio perché il cittadino che ha una tessera sanitaria che è abilitata anche come carta nazionale dei servizi non può richiedere il duplicato attraverso questo servizio ma deve rivolgersi ai servizi Telematici, quindi al canale Entratel. Chiaramente la mancata eh, definizione di questo aspetto eh, all'inizio della procedura eh, blocca eh, o comunque eh, crea problemi all'utente che magari arriva a fine procedura e eh, capisce solo in quel momento che non può utilizzare quel servizio. Altra, eh, altri problemi eh, hanno riguardato la comprensione di etichette o di titolazioni, ad esempio quando gli, viene richiesto, gli veniva richiesto eh, il, mot uno il motivo della mh, richiesta del duplicato per sostituzione tecnica, eh, l'utente al test eh, qui si bloccava, dice ma che vuol dire per sostituzione tecnica, oppure richieste che, al che all'utente risultavano poco comprensibili come la richiesta di inserire il dato relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. Il cittadino, l'utente il test, ma anche il cittadino ovviamente si chiede ma perché mi chiedi tu agenzia delle entrate un dato che in realtà dovresti avere? Chiaramente c'è un motivo ed è un motivo di sicurezza, ma se non viene spiegato questo produce ovviamente difficoltà all'utente nel proseguire nell'utilizzo della procedura oppure altre richieste difficilmente esaudibili come la richiesta di inserire il codice della tessera di cui si chiede il duplicato, chiaramente se la tessera ad esempio è stata smarrita non è pensabile che il cittadino possa ricordare a memoria il codice della tessera difficoltà di comprensione ad esempio del codice di sicurezza il denominato il famoso CAPTCHA la mancata gestione degli errori, eh, a fine procedura magari se l'utente non aveva inserito tutti i dati o non li aveva inseriti correttamente, gli veniva detto eh, la procedura non è andata a buon fine, senza specificare dove eh, si era verificato il problema. E, mh, Abbiamo anche definito ovviamente a fronte di queste criticità rilevate proposte di, di miglioramento e corret correttivi. Alcuni sono stati implementati, altri no, anche perché la tessera sanitaria verrà quanto prima sostituita dalla Carta Nazionale dei Servizi che consentirà al cittadino di eh, interagire e chiedere ulteriori eh, servizi online alla pubblica amministrazione. Quali consigli dare a chi si appresta a utilizzare GLU per la prima volta? Il primo consiglio è quello di studiare attentamente le frasi del protocollo. E anche i moduli, come anche i moduli per la raccolta dei dati e l'analisi dei dati raccolti. E soprattutto di fare simulazioni, di fare diverse simulazioni come se il test si stesse svolgendo in reale. Questo perché con, deve consentire alle persone dell'ufficio di prendere, eh, avere dimestichezza eh, con, eh, con il protocollo e eh, con il test. Questo perché eh, mi preme sottolinearlo, il, il protocollo viene usato da persone che sono persone interne alla pubblica amministrazione, persone interne all'ufficio, non sono specialisti, quindi il protocollo è, si rivolge a loro, ma va attentamente studiato e provato prima di passare alla fase esecutiva dei test. È importante, questo è un altro consiglio, scegliere adeguatamente i partecipanti, sulla base di quello che è il target di riferimento sia del sito che dei servizi che vogliamo andare a testare, Un'altra cosa importante è dichiarire immediatamente ai partecipanti che non sono loro ad essere sotto esame ma lo è il sito, l'interfaccia o il servizio online che si vuole testare. Questo per, per evitare che l'effetto ansia del partecipante possa eh, in qualche modo condizionarlo e mh, inficiare in parte l'esito eh, del test. Eh, lasciare liberi gli utenti che partecipano al test ad esempio di esprimere verbalmente i commenti, possono, possono farlo come anche possono non farlo, Va eh, in questo, comunque osservato il comportamento, l'atteggiamento e gli eventuali commenti eh, degli, dei partecipanti al test e eh, ne va presa nota un altro consiglio è quello di preparare con la massima cura il setting, cioè l'ambiente dove verrà svolto il test, perché un'illuminazione eh, non corretta che ad esempio ehm, crea problemi all'osservazione del monitor, come anche rumori d'ambiente, possono comunque mh, distogliere l'attenzione e eh, creare problemi anche di percezione all'utente del test con possibili... Ehm, ricadute sulla qualità del test stesso, dei, degli esiti del test stesso. Al termine di sessione è poi importante rivedere le azioni condotte sul monitor, registrate mediante programmi che si trovano eh, liberamente a disposizione e rileggere bene gli appunti per poter in questo modo eh, completare l'analisi e rilevare le informazioni eh, che sono state rilevate e anche decidere eventualmente quali modifiche apportare Diciamo che in conclusione quello che posso dire è che il, il, il protocollo consente analisi di tipo semplice e, e, e dà la possibilità di apportare modifiche ai siti e all'interfaccia ai servizi di tipo semplice. Chiaramente per analisi più approfondite, modifiche più importanti sia a livello di manutenzione evolutiva che di riprogettazione è ovviamente necessario rivolgersi ad esperti di usabilità. Comunque. L'uso del protocollo, lo ribadisco, ha dato a noi personale dell'Agenzia delle Entrate la possibilità di disporre di uno strumento che è risultato utile, agevole oltre che interessante come utilizzo.